Altro, un nuovo, un duro attacco da parte del governo, vogliono davvero distruggere il lavoro e il diritto di sciopero. Beh sì, questo è l'ennesimo attacco al diritto di sciopero, un attacco pesante proprio perché è sferrato in un momento difficilissimo, un momento delicato, un momento nel quale la gente non ce la fa andare avanti e quindi proprio il diritto di sciopero tende proprio a limitare cioè l'attacco al diritto di sciopero tende proprio a limitare il possibile conflitto che si potrebbe creare in questo periodo d'altra parte gli eventi che sono accaduti in questi ultimi giorni no? cioè, danno proprio l'idea della strumentalità dallo sciopero eh, presunto dell'ADAC del, dei, dei macchinisti della metropolitana di Roma il sciopero che non c'è stato e eh, che nasconde invece poi eh, tutta una serie di servizi dovuti all'azienda e non certo ai lavoratori. Lo sciopero dell'Alitalia, un sciopero normale che ha interessato poco più del 10% dei voli, uno sciopero dichiarato tranquillo, tranquillo nel senso non era nostro, quindi non era una difesa d'ufficio, ma era uno sciopero che è stato dichiarato un mese di, di anticipo, un sciopero che non ha prodotto eh, chissà che cosa, però viene eh, definito un sciopero selvaggio, sciopero dei, dei lavoratori di Pompei che fanno un'assemblea autorizzata dal sovrintendente di Pompei, magari proprio per parlare della riduzione degli organici, della mancanza di personale e viene pure quello definito lo sciopero selvaggio. È, è chiara l'attenzione, la, diciamo, la, la superattenzione che viene fatta su questi fenomeni che vengono poi strumentalizzati e l'obiettivo proprio è quello di tutelare al massimo le aziende e portare questo attacco, quest attacco pesante che è cioè lo si vuole, qui si vuole abolire un diritto costituzionale e legarlo a un diritto delle organizzazioni sindacali laddove sono maggioritarie. Costituzionalmente non si può fare, si stanno cercando di inventare tutta una serie di eh, marchi ingegni istituzionali e giuridici per poter andare avanti su questa strada. Ecco Domaselli, appunto sicuramente l'attacco mediatico è enorme, poi lo sappiamo, fare un servizio giornalistico non costa niente e funziona molto, però è anche vero che... Ehm... Caricati appunto da, da questo clima, qualcuno ha provato a linciare il macchinista della, della metropolitana, si parla di brutta figura internazionale perché non si può chiudere Pompei nel mese di luglio, ecco, non credi che il governo possa permettersi cose del genere, possa alzare così tanto la testa contro il sindacato anche perché c'è un po' di scollamento con, con l'utenza? Assolutamente sì, cioè, è chiaro, no? cioè, se il mio obiettivo, l'obiettivo del governo e eh, costruire eh, un, diciamo, un clima eh, per il quale poi io attacco pesantemente il diritto di sciopero, è chiaro che io faccio tutta una serie di operazioni, io governo, faccio tutta una serie di operazioni, per. Eh, però è vero anche che c'è uno so, so, scollamento, uno scollamento che è dovuto a anni e anni di, eh, di lavoro sindacale di CGL Cisleville, che ha di fatto allontanato i lavoratori dalla, dalla cosiddetta utenza, cioè dal fatto che di essere anche essi stessi cittadini, ma soprattutto è venuto il discorso inverso, cioè il cittadino, il lavoratore delle poste quando va sulla metro eh, si incazza col il, del, il lavoratore della metro e eh, il lavoratore della metro fa altrettanto col lavoratore delle poste, questo è il disfacimento dei rapporti e del tessuto sociale Possiamo di un dire. paese. Possiamo dire appunto Come tu hai detto nel, nel, nel più recente comunicato, questa rischia di essere una bomba sociale, cioè, non, non è più un problema solo economico e solo di lavoro, ma eh, voi avete appunto citato la, la metafora del fiume, no? se tu incanali il fiume poi fa più danni ancora. Questo, questo è sicuro, è successo tante volte nella storia non solo sindacale ma politica di un paese che tu comprimi, comprimi, aumenti la repressione, aumenti, eh, diminuisci gli spazi di, di libertà, di espressione, di democrazia e poi chiaramente la cosa ti esplode in mano, perché quando poi il conflitto diventa, non, eh, diventa necessario per difendersi, cioè eh, stamattina, ieri... Il governo ti dice che eh, da una parte eh, riduce di qualche miliardo la la, eh, le spese sanitarie, che badate bene non sono le spese sanitarie quelle improduttive, cioè stanno proprio colpendo la Medicina preventiva, no? quella che, sì, che la, la, la, il buonsenso diceva: meglio, eh, meglio prevenire che curare. Ecco, non ci si può più neanche prevenire perché eh, di fatto criminalizzano anche i medici in una situazione di questo tipo. E dall'altra parte, che cosa fanno? Eh, dichiarazione di Renzi che dice aboliamo, eh, diminuiamo dal 31 al 24% nel, nel giro di due anni eh, la tassazione sugli utili della. Aziende. È chiaro che cioè, eh, è talmente, esatto, cioè è talmente eh, stridente questa cosa che poi produce, produce eh, necessariamente del, del conflitto, che il conflitto poi sia sopito perché poi, come dicevamo prima, c'è un sindacato che non l'ha alimentato anzi l'ha definito quasi deleterio il conflitto, no? quando si dice dobbiamo discutere con le aziende, quindi la concertazione, la collaborazione, l'hanno chiamata in tanti modi, e, e poi è evidente che tu stai dicendo che il conflitto sociale, il conflitto sindacale è qualcosa di deleterio. Cosa che non è così, ma neanche nei paesi più industrializzati eh, dove c'è il capitalismo più acceso si è mai detto che il conflitto sociale è deleterio. Il conflitto sociale fa parte dei rapporti di produzione tra, tra padroni e lavoratori, quindi è, può, poi può essere esplosivo, rivoluzionario, come vogliamo definirlo, eh, oppure può essere diciamo, fisiologico, no? eh, come lo è stato per tanti anni e quindi ha creato le condizioni anche per l'emancipazione de del lavoro. Insomma. Quindi a chiudere, ti faccio chiudere con una battuta, giù le mani dal diritto di sciopero e giù le mani appunto da chi sciopera? Giù mani da chi sciopero, giù mani dal diritto di sciopero è uno slogan, e è importante ridirselo. Eh, però eh, noi stiamo pensando, come Unione Sindacale di Base, anche a iniziative concrete perché se è difficile eh, riuscire a, eh, diciamo, a caricare così dire, ai lavoratori rispetto al diritto di sciopero, così preso per se stesso. Eh, però è anche vero che senza lo strumento dello sciopero il lavoratore sa che ha poco spazio e ha poca, eh, poca agibilità per i propri contratti per le proprie condizioni di lavoro. Quindi noi crediamo che nei prossimi giorni e da settembre abbiamo intenzione di fare proprio una campagna importante sul diritto di sciopero, visto anche che Renzi dice che se ne dovrà occupare il Parlamento. Vedremo questo Parlamento se continuerà a dire sempre sì o comunque fargli scoppiare qualche contraddizione e cosa buona e giusta. Vielen Dank.